E si prepara Filomena, Filomena Pucci dove sei? Ok, fantastico, vieni Filomena che ci parlerà di come ha trasformato la sua passione in un lavoro, e un, prima o poi beccherò anche il tempo dello, dello stacchetto ma va bene, e, e come insomma dovremmo scegliere di fare quello che ci piace, quello che ci riesce meglio, ti lascio la parola, vai Filomena. Ho scelto il verde che ovviamente non funziona con questa luce, immagino, no? Si vede? Vabbè, allora, proviamo a fare il meglio, visto che... Ok. Dunque, appassionate è il mio lavoro, appassionate è il libro che ho scritto e appassionate è il brand che è eh, nato e che sta crescendo intorno a questo eh, intorno a questo nome vi racconto un attimo quello che è successo per arrivare a voi spero anche molto concretamente um, uh, oh, Prima di Appassionate, prima di un libro, prima di un logo, c'era questo post-it. Ok questo post-it, quello che vi piace fare è ciò che sapete fare meglio. Prima di essere quella che ha scritto Appassionate io lavoravo, lavoravo in televisione, ero un'autrice televisiva, questo non faceva di me una persona felice, il che non era colpa della televisione, era fondamentalmente uh, voilà, un momento della mia vita che dovevo, in cui probabilmente dovevo vivere quello che poi ho vissuto a seguito di questo post-it. A un certo punto ho lavorato ho lasciato il mio lavoro dopo più di dieci anni e um, mi sono detta voglio fare quello che mi piace. Ho preso il fatidico libro Il sogno nel cassetto, l'ho tirato fuori e per svariati mesi, più di dieci, uh, ho lavorato a quel libro, subaffittando casa mia a degli stranieri di tutto il mondo per poter pagare l'affitto a Piazza Vittorio. Uh, vivevo a Roma, in quel uh, insomma, ho sempre vissuto a Roma fondamentalmente. Um, voilà vi lascio immaginare com'è andata. Ho scritto il libro, l'ho mandato alle 10 migliori case editrici italiane, solo tre mi hanno risposto per dirmi che, malgrado tutto, non, non andava bene a quel punto io mi sono ritrovata senza un sogno nel cassetto e senza uno stipendio la situazione era drammatica a tutti i livelli uh, tant'è che ci ho messo un bel po' di tempo per elaborarla ci ho messo all'incirca due anni fondamentalmente sul mio divano facendo qualsiasi tipo di lavoro pur di pagare quella casa e rimirando questo fatidico post-it questo post-it post un giorno mi alzo, lo prendo in mano e dico parliamoci, che mi vuoi dire? Ero io che avevo scritto il postito ovviamente, però chissà, era stata un'intuizione geniale che non ero ancora in grado di sostenere probabilmente. Um. Quindi eh, ho fatto tante cose in quel periodo, al di là delle, delle, degli aneddoti, la, la, la, la fare la babysitter per una hostess frustrata che partiva e mi lasciava il figlio per settimane intere, oppure eh, lavorare per il Corriere della Sera senza essere pagata, no? Quindi, eh, in qualche modo, cercavo in qualche modo di riposizionarmi e, un pochettino, un pochettino alla volta, cercavo profondamente di riflettere su questo concetto, perché alla base è logico quello che ti piace fare, è ciò che sai fare meglio. Sembra tanto logico, però la prima cosa che chiunque ti dice, sì, vabbè, però una volta che hai capito quello che ti piace, poi come ci mangi? Finisce là, la discussione finisce là, non se ne esce, e, e diventava difficile anche da sostenere per le persone che mi volevano bene o per i miei amici della serie. Vabbè, mo ci hai provato, però uh, rimettiti a fare quello che facevi prima, che, funzionavi, che potrebbe funzionare meglio. Um, quindi, le, le vicende molto appassionate che hanno, come dire, che hanno nutrito questa riflessione sono, fanno anche parte di questo libro, ma il cuore del libro e il cuore del il concept del brand sta in, in questo passaggio successivo uh, parlando con un amico molto più colto di me uh, mi ha spiegato a un certo punto avevo deciso di scrivere una raccolta di uh, interviste una raccolta di, di, di profili di donne perché sebbene io in quel momento in quei lunghi anni mi stessi impegnando tantissimo e scrivessi soggetti che erano molto funzionanti che la televisione mi prendeva però poi mi diceva di finire insomma per farla breve non si arrivava a quagliare e che a un certo punto io ho pensato addirittura di rivolgermi a delle donne perché pensavo che le donne al potere um, avessero avuto il, la possibilità di far cambiare le cose a fronte di progetti solidi, um, parlando di questa cosa un amico mi ha spiegato il significato latino della parola potere, poti, seste, poter essere se stesse. Poter essere se stesse si metteva assolutamente in linea con tutto quello sul quale stavo riflettendo in quel momento e mi sono anche detta che probabilmente sarebbe stato più interessante, avrebbe potuto essere più interessante raccontare le donne che partendo da loro stesse erano riuscite a creare qualcosa di economicamente riconoscibile, quindi con un valore economico importante e che contemporaneamente soddisfacesse quella che era la loro esigenza esistenziale, chi sono io, che sto facendo al mondo e se lo faccio uh, chi ne ha bisogno. Quindi ecco qua che ho switchato completamente, anziché fare un una serie di ritratti di donne potenti, ho, detto di fare, ho, ho, ho deciso di fare un una serie di ritratti di donne appassionate. Appassionata a quel punto ero cominciavo ad esserlo anche io, perché a quel punto ero veramente determinata, non avevo più una lira, quindi non mi potevo neanche più lamentare, avevo, avevo imparato a vivere senza soldi, non so come ho fatto per alcuni anni, tant'è che mi sono lanciata in un crowdfunding un piccolo crowdfunding che a me fondamentalmente mi ha svoltato quello che mi serviva. Il crowdfunding è stato anche un inizio per capire quante persone erano disposte, perfettamente perfette e sconosciute, erano addirittura disposte a darmi dei soldi per sostenere il progetto, neanche per acquistare il libro, proprio per dire falla questa cosa perché serve. Quello che è successo anche con Appassionate è che tutte queste imprenditrici che voi vedete qua, forse neanche le conoscete, probabilmente quasi nessuna conoscete, però sono al di là che sono a capo di aziende che in tanti conoscete o che fanno cose veramente belle, sono le persone con le quali io ho dialogato in questo viaggio, dopo che mi sono finanziata, ho iniziato a viaggiare. Avevo dieci imprenditrici da incontrare, e a queste domande arrivavo con la domandina mia proprio in quel momento: appunto, ok, ho capito quello che mi piace. Come faccio a camparci? Questa era la prima domanda che ho fatto alla prima imprenditrice, no? e lei, uh, Maria Fermanelli. Oppure alla seconda ho detto, ok, ok. Allora pazienza, ho capito quello che mi piace, ho capito come va fatto, ma adesso che faccio, che cosa posso fare? E la seconda appunto, domanda era: eh, la, la seconda risposta è stata prendersi cura delle idee, scoprire come tutte queste persone che hanno questi foglietti sotto, successo, voce del verbo succedere, mettere le gambe ai sogni, raccontare il futuro, padronanza di sé, economia delle relazioni, sono. Le persone, cioè fondamentalmente il loro capitolo, il titolo del capitolo corrisponde alla risposta che mi hanno dato. E queste cose, eh, di fatto nel libro si racconta come io, io una persona normale, è evoluta, è cresciuta eh, seguendo l'esempio o semplicemente facendosi nutrire dall'esempio di persone che erano già passate per quello step e che con molta umanità rispondevano alle domande, perché la questione sì è avere tante nozioni tecniche e preziosissime, però queste nozioni tecniche vanno sempre, costantemente e mh, per tutta la vita, sostenuti dalla motivazione personale, la motivazione morale, la motivazione di senso, e queste imprenditrici che sono bravissime nei loro mestieri uh, di fatto, chiacchierando con me hanno recuperato quella che è stata la radice portante quella che è stata, quella che era ancora la radice portante del loro percorso e che ancora faceva reggere la loro impresa perché è la radice che tiene l'impresa è la radice che motiva e aggiorna la motivazione allora ecco che Appassionate è diventato il libro, il libro che boh, si trova online, sta su Amazon, che ho autoprodotto, eh? quindi io proprio vengo da genitore, di figlia di impiegati, non ce l'ho proprio l'anima dell'imprenditrice, quindi io stavo là, stampavo 100 copie, ne vendevo 100, ne stampo altre 100, cioè non ho proprio criteri di margine, queste cose le ho imparate nel frattempo. Um, la cosa successiva è stata che da un progetto che era assolutamente personalissimo, avrete capito quanto era vincolato alla mia esistenza economica, perché io dovevo trovare il modo di far entrare dei soldi, ma anche ehm, proprio esistenziale. Gli anni dopo la televisione, per almeno un paio d'anni, io a chi, mi quando mi presentavo, non sapevo cosa dire. Sono Filomena e due anni fa lavoravo in televisione, cioè non sapevo dire chi ero. Okay ci avrò dei limiti, però insomma è fortemente eh, vincolante il lavoro per la nostra identità, quando ci andiamo a presentare chi siamo, cosa facciamo nella vita, nel mondo, che cosa facciamo. Quindi il lavoro non va sottovalutato mh, se, o comunque per quanto mi riguarda l'investimento emotivo che sto facendo in questi anni e anche eh, totale, economico, fisico e quant'altro, è proprio quello di far coincidere l'identità del lavoro con l'identità di chi sono io e provare a raccontarlo nel mondo, perché tanto a parità di fatica tutti i lavori si fa fatica, a questo punto che sia, che sia sensato fare una fatica che, abbia, appunto, che nutra la nostra anima. Breve, da, da, da un libro una risposta molto personale questo libro eh, e i soldi delle vendite siamo passati a, ad una dimensione ho iniziato piano piano a passare ad una dimensione un po' più collettiva perché uno non sono capace, due eh, beh una cosa è fare le cose perché ne hai bisogno tu, tanto, e una cosa è farlo perché forse ne hanno bisogno anche altre persone, no? Questo è il mio sito, ho aggiornato questi giorni. Um, sul sito ci sono altre 100 di queste storie potentissime, storie di appassionate, appassionate che io uh, continuo ad intervistare, um, sulle mie spese, eh, perché sono io che intervisto, io che seleziono, io che scrivo, io che faccio eh, tutto quello che è l'editing del, del, del pezzo. E poi c'è la fatidica newsletter che io invio alle persone che vogliono essere, insomma, che, che decidono di iscriversi. Il valore di quello che, sul quale mi sto... Ah, Premetto, questo sito è stato creato pro bono da una società di un italiano uh, che si chiama Kimbull e che è una B Corp perché in, in, in tutti e due, sia loro, loro più che me, sposiamo l'idea del, del fare cose che abbiano profondamente senso uh, umano. Um, il sito è gratuito ovviamente, nel senso, però là dentro per quanto mi riguarda c'è tantissimo valore, c'è il valore economico di quello che faccio io e c'è anche il valore delle persone perché in tanti mi scrivono grazie per il sostegno, grazie per l'idea, grazie se lo può fare uh, oggi mi hai svoltato la giornata eccetera eccetera eccetera. Questo sui vari social, Instagram, Facebook e il sito. Poi, l'anno scorso, proprio l'anno scorso, è arrivata la casa editrice la casa editrice che mi ha proposto di scrivere un altro libro. Banalmente, le io ho detto, guardate che appassionate è bello, pubblichiamo appassionate, boh, loro mi hanno chiesto di scriverne un altro, le lezioni che ho imparato scrivendo appassionate. No? E, e questa è una presentazione a Milano al tempo delle donne, ancora una volta tantissima gente, perché quello che in maniera un po' naif probabilmente, ma per la quale mi piacerebbe tanto avere il vostro aiuto, io sostengo l'idea eh, che il, il prodotto di appassionate è appassionate, nel senso non, il prodotto è la scrittura delle storie, il prodotto e il risultato è Uh, come dire, uh, l'ispirazione, il, il sostegno, l'incoraggiamento che questa cosa porta sia a coloro che leggono il libro o il blog o a tante persone che per vie traverse vengono a contatto con questa cosa. Il, uh, io credo che se è vero che un'impresa funziona perché soddisfa un bisogno, beh, credo che. Il mondo, ma quantomeno l'Italia, ha profondamente bisogno di eh, ispirazione, di sostegno, di sapere che, che si può fare. Dopo questo evento, erano quasi 500 persone, sono andata al bagno, e fuori mi aspettava una persona, una ragazza, che, che mi ha detto se puoi farlo tu, posso farlo anch'io. E un attimo riflettuto, se era un insulto o meno. E poi ho, ho, ho, e lei mi ha detto, no, no, ma guarda, è nel senso buono. Infatti ho capito, ho capito. Per dire che tutti gli altri parlano di Bill Gates, parlano di quest'altro. Invece... Tu mi hai raccontato quanto, quanto con costanza, con continuità e con, tra virgolette, eh, errori, fatica, voilà, si vive comunque mentre subisci o vivi queste, queste emozioni e contemporaneamente però nutri profondamente quello che, quello che sei tu. Perché quello che ti piace fare non è un vizio di forma, non è un qualcosa all'atere, è la profonda essenza. Io dico sempre che il piacere è l'indizio del destino, cioè cosa siamo chiamati a fare al mondo. Ecco, quando ehm, la, la, vi, vorrei, vi vorrei raccontare un sacco di cose, ma voglio mantenere il punto, tutto intorno a noi ci racconta che manchiamo. Manchiamo di sufficienti uh, risorse, manchiamo di soldi, manchiamo di lavoro, manchiamo di formazione, manchiamo di amore, manchiamo di figli, manchiamo, uh, ormai manchiamo di, di ossigeno, e manchiamo di futuro. Tutto ci racconta che manchiamo, che non siamo abbastanza. Appassionate che non sono piccole piccole cosettine, eh? qui dentro ci sono anche imprese che hanno 70 dipendenti, che hanno fatturate di milioni, quindi non stiamo parlando... Anche se ci sta pure, domani ne presenterò una fantastica che è una stilista sarta che fa delle cose fantastiche con delle... Vabbè, quello vi racconto dopo. Questo per dire che ricordiamoci che se ognuno di noi è fa quello che gli piace ed è radicato in quello che gli piace che sia uno o sia uno più 69 già è una persona che ha risolto il punto ovvero lavorare e fare quello che gli piace quindi non dobbiamo ridimensionare il fatto che uno sia poco ecco, fosse anche solamente uno alla volta noi è in quella direzione che credo che possiamo andare tutto questo ci racconta che Appassionate, diversamente da quello che ci raccontano tutti, ci dice che, che, che siamo abbastanza e che non siamo abbastanza in relazione a tanto, che siamo il tutto necessario, perché noi, con quello che sappiamo fare e che ci piace fare, tendenzialmente siamo nati per fare. Ecco, allora, io l'obiettivo, assolutamente naif, ma voglio dire perché non darsene di, di ambiziosissimi, è quello di, ehm, voilà, abbiamo di, non abbiamo bisogno di competizione, abbiamo bisogno di ispirazione. Se manca un prodotto al mondo è l'ispirazione. Poi vabbè ce ne stanno un sacco, ma fateci caso che questi un sacco sono tanto, tante, tante volte deviati o finalizzati alla vendita. Io non voglio vendere Coca-Cola, io voglio vendere ispirazione. E non la voglio vendere con, facendo i corsi, io voglio semplicemente venderla raccontando che si può fare, che lo fanno e che tu puoi già farlo, con delle storie che sono assolutamente riconoscibili, sono le storie eh, della porta accanto, sono le, le storie delle persone che che zitte zitte stanno, comunque, si stanno facendo la loro vita appassionata. Quello che mi piacerebbe fare, avrei più, più dettagli, ma ecco, adesso qui non si vede però insomma vi facevo un attimo il sunto di quelle che sono in questo momento visto che siete di super professional ho detto fammi fare la professional in questo momento ci sono due prodotti a disposizione che sono il libro 1 e il libro 2 c'è un sito sul quale ci sono appunto più di 100 ritratti ci sono tre servizi perché in questo momento faccio degli atelier c'è un TEDx, c'è una pubblicità e ci sono quei 5.000 follower su Facebook di cui io vado particolarmente orgogliosa perché io non ho mai fatto una campagna in vita mia a pagamento, per cui così come i 600 che mi seguono sulla newsletter, mi pare di capire, non ho mai fatto acquisti vari. Ecco, quello che voglio fare io è avere, eh, come diceva poco fa eh, Deborah, mm, okay. la ragazza del delegare, eh, voglio mettere insieme un team pagato eh, che possa eh, esaltare i numeri di appassionate il valore di appassionate queste sono alcune delle persone che si sono vabbè qui esagerano si sono proprio licenziate da, da, dai loro posti si sono messi a fare le cose che, che, che gli piacciono ma mh, ce ne sono altre invece che stanno in transizione che stanno utilizzando, uh, il, il, che stanno utilizzando questa fase di, di come dire queste, questa crisi perenne nella quale, dalla quale non si esce per dire vabbè a questo Punto, l'ultima è ieri, una ragazza di Reggio Calabria che mi ha scritto una mail che avrei voluto leggermi, però non sapevo dove mettermi il cellulare. Um, le, il valore umano di appassionate è indiscutibile, per fare la è indiscutibile per fare la differenza, per influenzare in maniera esponenziale è il momento di far crescere il valore economico. E per far crescere il valore economico di appassionate io voglio vendere un milione di copie <ride> di appassionate. È un, è un numero per dire tanto per dire che eh, non voglio essere costretta ad immaginare nuovi prodotti ma voglio mettere a sistema quello che questo parola... Voilà. comunque voglio mettere in circolo quello che già c'è. Qui c'è una platea di talenti, platea di talenti che sanno comunicare, che sanno vendere e che sanno finanziare. Ecco io voglio creare un team di persone Pagate, che entrino in senso eh, societario, eh? voglio dire questa roba vale adesso, quindi il vostro valore eh, vale eh, allo stessa maniera, per far sì che da qui a una, in un anno 100.000, 300.000, 500.000, questa roba bisogna decidere che vale più della vendita. Ho visto un'intervista bellissima ad una persona che fa una cosa che mi ha affascinato tantissimo antropologia digitale. Voi la conoscerete e diceva delle cose geniali su come sa leggere i siti, su come sa leggere i gruppi, su come sa arrivare a, a estrapolare eh, informazioni da quelle cose per poter vendere tappeti. Stuini perché è a seconda di quello che è il suo cliente. Ecco, io voglio poter pagare quella persona e dirgli boh, mettiamoci a tavolino e vediamo come si fa a vendere un milione di copie di appassionate perché l'Italia ne ha bisogno e dobbiamo sapere che siamo molto più belli di quello che eh, i giornali intorno a noi ci raccontano costantemente. Dobbiamo eh, Qui ce ne sono dieci, una ha fallito però è fisiologico, uh, resta comunque una storia importante. Sul sito ce ne sono altri 100 e io nella vita voglio scrivere, voglio, e visto che voglio anche delegare, voglio mettere intorno a questo progetto le persone, i talenti che sono in grado di farlo, per, um, voilà. perché c'ha perché, perché molto senso e perché io ogni tanto me lo domando, ecco questo è un consiglio così... Per, Ogni tanto mi domando, ma se, io non, se, no io, se nel mondo, eh, appassionate nel mondo, dà fastidio a qualcuno? Eh, oppure se non ci fosse appassionata il mondo sarebbe meglio? No. Cioè Appassionate ci può stare, appassionate ci sta e ci può stare anche in maniera esponenziale, il fatto che ci sia o no in maniera esponenziale dipenderà esclusivamente dai talenti eh, che saprò mettere intorno a questo eh, progetto che per ora ho fatto col sangue e <ride> che adesso invece andrà fatto con professionalità, basta. Grazie Filomeno.